Ciao a tutti oggi prepareremo il pesto di asparagi il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa Gli ingredienti sono punte di asparagi parmigiano basilico pinoli olio sale pepe e acqua diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua il sale Posizioniamo il cestello con gli asparagi, li facciamo cuocere per 18 minuti, temperatura baroma, velocità 2. Mettiamo da parte gli asparagi e svuotiamo il boccale. Mettiamo nel boccale il parmigiano, i pinoli e li facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Terminiamo sul fondo del boccale con la spatola, aggiungiamo gli asparagi, il basilico, il sale, il pepe e l'olio. E li facciamo tritare 40 secondi a velocità 7. Il pesto è pronto, trasferiamolo in un contenitore. Pesto di asparagi, ideale per condire pasta, crostini di pane o insaporire carni bianche. Grazie e alla prossima ricetta!